Come cambia il ruolo dei comuni con il nuovo censimento? Beh, rispetto al censimento precedente, che avveniva una volta ogni dieci anni, adesso si stabilizza l'infrastruttura. Eh, si deve organizzare un ufficio comunale di censimento che lavora eh, per metà dell'anno alle operazioni sul campo e per l'altra metà dell'anno alla preparazione eh, della tornata successiva, dell'anno successivo e alla mh, lavorazione e diffusione dei dati dell'anno precedente, quindi è una produzione se vogliamo più industrializzata, soprattutto un'infrastruttura informativa che si consolida e che va a contribuire al patrimonio informativo complessivo del comune che per un comune come il Comune di Milano, che eh, basa sulla gestione e sull'importanza del dato eh, la propria eh, attività di digitalizzazione, è una novità molto, molto importante.